Mara vegnet in vacanza, relax prima di Tussi cui vales. Mara Vegnet, relax in vacanza, prima di Tussi cui vales. Mara Vigniet, la zia di Canale 5, si sta godendo un periodo di meritato relax prima di tornare in tv, in veste di giurata a Tussi e vales, il noto talent show firmato Maria De Filippi. Mara si trova in Repubblica Dominicana, precisamente a Santo Domingo, città che le ha catturato il cuore, di fatti, la nota conduttrice televisiva, ha acquistato una casa con il marito Nicola Carraro, per potersi godere pienamente quest'angolo di paradiso. Lontana, per il momento, dagli impegni professionali, si sta godendo una vacanza di super relax che documenta con molta frequenza sul suo canale Instagram. Balli, canti, ceni, spiaggia, sono questi gli ingredienti principali del suo divertimento dominicano. Mara Venier si mostra come sempre solare, raggiante e piena di entusiasmo. Tu si vales, Mara Venier in vacanza prima del programma. Mara Ma Bendie sta trascorrendo un periodo di meritato relax nella sua casa a Santo Domingo, città che le ha rubato il cuore. Il noto volto di Medias pare abbia da poco terminato la registrazione di Tussi Sue Valles, perlomeno delle prime puntate, che andrà in onda il prossimo autunno, dove vestirà nuovamente il ruolo di giudice. Nel frattempo, le vacanze di Mara stanno procedendo a gonfie vele, durante le ultime giornate ha testimoniato, attraverso il suo canale Instagram, di starsi davvero divertendo, video di giochi ludici sulla spiaggia, di cene con tanto di musica dal vivo, sotto cui è possibile riconoscere l'inconfondibile risata euforica della conduttrice. La Venier ha anche postato una foto in cui è intenta a far la spesa, scrivendo adoro andare al supermercato Amori della zia testimoniando così il suo entusiasmo anche per le più piccole cose. Una volta che sarà tornata da Santo Domingo, oltre a Tussi Q e Vales, pare che i suoi impegni televisivi non finiranno qui, dovrebbe tornare come opinionista all'isola dei famosi 2018,